Ciao, sono Ezio Greggio e siamo con due persone speciali Siamo con zombie di ZN e un vagabondo, Che cazzo vuoi? Pezzo di me da Ammazza famiglia La smetti? Ok Bella a tutti ragazzi, sono un props Ma come ti cambia squadra? Eh non puoi, te l'ho detto Molto bene, stesso nascondiglio di sempre Ecco, viene a rompere il cazzo uno Merda Merda Nedax è dietro la gomma No, sei un coglione Ruota destra anteriore del camion oh, Ah, stai, ora è dietro, ah! dietro Ora è scappato dietro al cestino Ora è dietro Ora è dietro è ecco, dietro, è è, è, Eh, lì è dietro ah! Eh, brutto signore è... No, sei una merda, Cristo Ce n'è un altro, ce n'è un altro sotto al camion Eh, l'hai ammazzato, l'hai ammazzato Ora è davanti al camion ah! Ah! No! Ora è dietro all'albero Sì, ma porco Sta zitto! Ora è, è entrato dentro, porco dio! È, di, è dietro la scrivania, è sotto. Non ammazzato! No, no! Eh? Ah. Ma chi è gravity? Ma bella a tutti, ragazzi! Allora, qua abbiamo un cestino. Sono morto. A quanto è bello. Sto sapendo oh. Eccolo è entrato dentro brutto signor signore Netflix. Lo vedo anch'io Povero signore questo qui. Eh sono io quello <ride> <ride> Ma che cazzo è? Ma non lo so ma c'è qualcuno che sta facendo <ride> Bello Bel divano complimenti Netex devi vedere il powerpoint quanto è fiero Ma che no! cazzo <ride> Amasso tutti di porco. È dietro il cestino lì dietro! Nope. NO! Ma Non ci posso credere Qualche pirla avrà fatto il lampione sicuro Signore ma hanno scoperto di già no! ti prego no! Io sono dio No! Spazio esaurito sulla scheda di memoria! Le bottiglie di plastica mi inquietano Chi è una bottiglia di plastica? Io sono ah. questa Bell- AHHHHH! <ride> vattene! vattene! <ride> ok grazie Ma hai salvato no. il culo Non provare a dire dove sono NETAX è. NO! Fica, sei un coglione! C'è un coglione! No, scherzo, le taxi sono sotto la scrivania! No, vaffanculo! Dai, va là, dai, va là! <ride> uh! <ride> è sceso giù! Ah! Mamma allora. mia! Nope. Yeah! Proops! E lì no, è un. E io, un e io sono un proops! E io sono un cestino! Guarda che mi scoprono subito eh. Oh chi è sto qua Sono morto Ti hanno beccato eh Brutto signore brutto signore No no no Chi è che mi ha ammazzato? Exc ma hai ammazzato tu, vero? Io sono dove tu non sarei male Piasi? Ma cosa? No! No! No no no no no, no dai no! Non i trucchi! Guardalo, guardalo che inserisci i trucchi nella chat! Guardalo! guardalo. No Guarda. dai ah, porca puttana! Dai non ammazzatemi mm -hmm. se no. Mi rimane so... Netax come fai? amica? M'ha trovato! Vaffanculo, vaffanculo! Oddio! Ma è un bambino! <ride> Oddio, oh seriamente... No. Ah! Oh, no! Vai oh, no! oh, no! così, zombo. Verso l'infinito. E dietro il frigo di Provaci, provaci, provaci, provaci. Dai, rifallo, c'è il coraggio. pensare che sono un tavolo. No, io invece sono un letto. Vi do 10 secondi. No! No, vaffanculo! Se il mio letto è lungo 0,5 mm e il mio cuscino è alto 2,7 metri, vuol dire che ho un grosso mal di schiena. <ride> Vabbè, io direi di finirla qua perché sono abbastanza incazzato. Quindi, vaffanculo a tutti, siete degli stronzi, chiudo il canale, vaffanculo. Poi, Mi bello selecto di partecipare In the woods and the, the, the glory uh, Naturalmente no, io no, scelgo no,